siamo qui in piazza col collettivo torino per moria con federica Turni di torino per moria federica perché siete in piazza siamo, in piazza per, siamo tornati, tornati in piazza per Ponti di Corpi e all'iniziativa che abbiamo lanciato un anno fa, proprio in questi giorni a ridosso dell'8 marzo, raccogliendo l'invito di Lorena Fornasir a Trieste, che è un modo per visibilizzare la sofferenza di tante madri, figlie e mogli di migranti e di migranti stesse che ogni, ogni giorno cercano di raggiungere l'Europa. In più, dato che come sappiamo una guerra in Ucraina è un modo ancora per ribadire il nostro fermo no a tutte le guerre e ricordare che le, le prime persone che sono colpite in caso di conflitto sono le persone fragili e quindi le persone in difficoltà come sono i migranti, i rifugiati e i profughi che cercano di arrivare in Europa. Cogliamo anche l'occasione per sottolineare che non ci sono profughi di serie A e profughi di serie B, quindi benissimo l'accoglienza totale agli ucraini, ma altrettanto dobbiamo aprire le frontiere a tutti, a tutte che scappano dalle guerre e che eh, purtroppo l'Europa invece lascia morire ai, ai confini, come abbiamo visto non più in là di, di qualche settimana fa in Bielorussia, e ancora sta succedendo, anche mentre noi stiamo parlando. Quindi eh, apertura di tutti i confini. Eh, le confine di terra, confini di mare quindi al Mediterraneo no ai centri in Libia no ai CPR qua a Torino abbiamo avuto la morte di un ragazzo Musa Balde e non, eh, noi siamo contro questo, questa forma di, di centri che serve soltanto a tenere delle persone a registrare le persone che non hanno compiuto alcun reato e ancora no a Frontex l'Europa dà moltissimi soldi, migliaia di, di euro milioni di euro che potrebbe Devono essere impiegati in un'accoglienza degna di tutte le persone. Grazie. Grazie a voi.